Ciao, buongiorno, facciamo come sempre il nostro post per raccontare un po' che cosa ci siamo detti questa mattina nella nostra diretta del martedì. Abbiamo ripreso un po' quello che doveva essere martedì scorso, ovvero parlare di sport. Eh, lo sport che in qualche modo abbiamo abbandonato o che ci sarebbe sempre piaciuto fare. E allora c'è chi come maestro Domenico ha detto che ha abbandonato il calcio, eh, ma eh, come arbitro eh, e gli piacerebbe però praticare... Il tiro con l'arco. Eh, siete stati in tanti eh, a dire che in qualche modo avete giocato a calcio o avete anche, lo avete praticato a livello eh, arbitrariale, come Luciano che eh, diceva che ha eh, arbitrato anche fino alla eh, primaverile, ma eh, le giovanili primaverili, ma poi ha dovuto abbandonare anche perché in qualche modo non gli piaceva più come eh, veniva un po' strutturata diciamo così, il calcio e, e, e come in quel modo ehm, non si giocava più allo stato puro e per la voglia di giocare e, tanti hanno anche detto in realtà che eh, un altro sport preferito vabbè a parte quello del nuoto che un po' tutti abbiamo eh, in qualche modo praticato è stato quello di giocare a tennis, beh tennis ne abbiamo parlato anche perché a Roma eh, ci sono gli internazionali ma eh, di tennis si è parlato più che altro perché eh, ad esempio Eugenio ha eh, giocato a padel mentre in qualche modo Gaz eh, ha detto che non ha giocato tanto a tennis quanto a football australiano e in più ha giocato a squash eh, dove a lui piace lo squash in particolare perché bisogna mettere la velocità ma anche la testa per eh, cercare diciamo così di ehm, vincere sull'avversario quindi usare in qualche modo anche la testa oltre alla forza fisica. In realtà abbiamo parlato di padel anche perché ultimamente eh, stanno sorgendo tantissimi eh, diciamo così luoghi dove poter giocare a questo nuovo sport e io non Mai praticato, ma come vi dicevo, insomma, eh, mi piacerebbe anche provarlo. Ma eh, quando mai si avrà tempo, insomma, in qualche modo si proverà. Ehm, allo stesso tempo, vi ho così, accennato al fatto di eh, ieri aver guardato un po' quella che poteva essere la meta estiva, prossima meta estiva, ovvero. Eh, oltre a cercare quelle estere eh, in realtà poi diciamo così che i voli eh, insomma non ho trovato quelli convenienti e allora la meta estiva è stata sicuramente quella di dirigermi verso Favignana allora molti di voi mi hanno eh, effettivamente dato dei eh, suggerimenti soprattutto maestro Domenico che ci ha dato che ha detto ci sono tantissime cose da visitare ma anche eh, tante buone cose da, eh, da eh, diciamo così eh, degustare con come eh, polpetti di tonno, couscous, frutelle di neonata, spaghetti corricci, pane cunzato, eccetera, eccetera. Ma quando si è parlato di neonata, ecco che Luca ci ha subito detto che bisogna fare attenzione perché la neonata, in realtà, come ehm, diciamo così, come, <ride> come pesce, è difficile da trovare eh, perché è difficile pescarla, e quindi molti te la passano come neonata e in realtà è eh, pesce. Eh, diceva di importazione cinese quindi grazie anche per queste indicazioni faremo attenzione um, abbiamo parlato appunto dello squash abbiamo parlato poi anche eh, di um, anche giochino che è stato per due anni di fila favignana e dice di assaggiare il kunzato che è una uh, ricetta mattiniera mm, già questo mi stuzzica e poi e poi si è parlato anche di um, che cosa in qualche modo eh, può essere interessante di andare a visitare come ehm, o meglio vedere come concerti anche se c'è chi dice che non ha più troppo l'età per stare in piedi ai concerti ma in realtà in qualche modo va bene ci sono anche le seggioline quelle che si usano anche per pescare che possono andare bene Peter quindi torna a vedere i concerti perché il tuo ultimo risale al 2010 veramente eh, datato oserei dire. Mega Naturista invece ci propone un menù vegetale risotto con bruscandoli che sono degli asparagi selvatici adesso è il periodo degli asparagi peperoni ripidi di verdure miste torta al tarassaco e l'isir di erbe dei campi che ha fatto lui quindi anche questo diciamo così digestivo che ci aiuta in qualche modo a digerire meglio e poi appunto dicevamo un po' eh, qualcuno ha parlato di concerti gli sarebbe piaciuto andare a vedere il concerto di Elton John anche a me devo dire la verità ma anche il concerto eh, che è stato visto degli ACDC e eh, adesso non mi ricordo più quale ma insomma uno dei tanti concerti anche se è vero che dicevamo che ormai i concerti eh, hanno dei prezzi folli così come quello per partecipare all'Eurovision ma eh, bisogna anche sempre un po' valutare che questi concerti in qualche modo hanno anche eh, un lavoro dietro e che quindi in qualche modo va anche retribuito. Poi eh, nulla, nulla vieta che ci siano insomma, eh, i botteghini che in qualche modo invece se ne approfittano, ma un po' come eh, in ogni posto. Eh, dopodiché eh, insomma, si è parlato anche di, di sbronze e di esami da dare il giorno successivo, sbronze che si sono avute magari a un concerto eh, e questo è un po' quello che è stato raccontato così come ehm, il ricordare di mandare le immagini dei, dei borghi eh, e dei luoghi insomma, dove si vive per poter realizzare poi un, un libro e poi ricavato, in beneficenza, quindi poi per natura. Insomma, in qualche modo abbiamo, abbiamo tempo, abbiamo tempo. Eh, chiuderei con, visto che si è parlato anche di eh, diciamo di cultura, con una frase che ha eh, scritto maestro Domenico dove si diceva che la cultura è un dono dall'alto, deve essere messa a disposizione di tutti date senza aspettarvi ricompensa non mettete nero, nero, nero, nero poiché gratuitamente da me vi è stata data e questa era una frase molto importante che è quella di Gesù chiudiamo con Francis che è uno youtuber che canta e quindi ci chiedeva se poteva cantare dal vivo la prossima volta, ci possiamo organizzare, insomma siamo contenti di ascoltare anche quello che hai da proporre. Questo è un po' quello che ci siamo raccontati anche oggi, in questo martedì mattina, come sempre siete stati tantissimi, ci ritroviamo martedì prossimo e se mh, sia... Uh, Francis, che altri vogliono insomma mettersi in contatto, possono farlo scrivendo a e Calicchio, ce l'ha libero.it: è tutto, un buona, una buona settimana, un buon weekend. Eh, mi trovate anche su Padre Simone, non solo radio, ma insomma mi trovate un po' ovunque. Ciao, alla prossima!